Bene, grazie a, a tutti intanto di essere presenti in orario, eh, con me c'è Oreste Signore dell'ufficio italiano V3C e Livio Mondini eh, che poi ci farà un intervento dedicato alla, alla tematica dei documenti accessibili. Cosa vorremmo fare oggi in un, un piccolo intervento, il nostro primo esperimento di hangout? Eh, vorremmo un attimo aggiornarvi su cosa succederà nei prossimi mesi in ambito dell'accessibilità. Io adesso vi farò una piccola storia di cosa è già successo a livello normativo, dopodiché Oreste Signore vi presenterà eh, la tematica delle WCAG 2, cioè cosa cambia, come impatteranno queste WCAG 2 eh, all'interno dei servizi eh, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Cosa è cambiato secondo l'accessibilità? Innanzitutto, eh, con il decreto crescita, il decreto 179 del 2012, la legge stanca è diventata ulteriormente un esempio per il resto dell'Europa. Perché eh, per la prima volta abbiamo eh, esteso la nostra normativa italiana eh, estendendo l'ambito di applicazione anche a tutti coloro che ricevono fondi pubblici per lo sviluppo di servizi nel web. Quindi pensiamo, dall'associazione che riceve fondi pubblici per sviluppare servizi, a, eh, addirittura magari al quotidiano uh, online che percepisce contributi pubblici per sviluppare i suoi servizi. Cosa ha potenziato anche questo decreto crescita all'epoca? Ha potenziato anche il concetto di documento accessibile di cui poi Livio ci farà una, una breve accenno con il classico discorso che la documentazione messa online ma soprattutto la trasparenza amministrativa deve essere accessibile. Non dobbiamo avere dei documenti sotto forma di immagine, che l'utente non vedente non può offrire. Dobbiamo avere documenti fruibili da tutti, applicando chiaramente poi una serie di indicazioni previste anche dalle WCAD 2. Cosa è importante? Che finalmente, tanti la chiedevano, questa normativa aggiorna e dà delle responsabilità, ossia i dirigenti che non provvederanno a fornire documenti accessibili a norma di legge verranno toccati nella premialità dirigenziale e non solo. Cosa viene inserito anche dalla normativa? c'è una scadenza che ci sarà tra cinque giorni. Il 31 marzo, entro il 31 marzo di ogni anno le pubbliche amministrazioni devono pubblicare online gli obiettivi di accessibilità che si sono dati, quindi eventualmente l'espansione dei servizi accessibili in rete, il miglioramento dell'accessibilità dei documenti, delle informazioni, ma anche delle postazioni informatiche. Un documento che deve essere reso pubblico nel sito web dell'amministrazione e quindi come tale oggetto anche di valutazione del dirigente responsabile. Ulteriore novità, nata dall'ispirazione del portale accessibile.go.it di oramai Brunettiana Memoria, è la possibilità del cittadino di segnalare eventuali inadempienze dell'amministrazione. Quindi se un utente con disabilità, un cittadino comunque interessato, pensiamo a un'associazione di categoria dei disabili, eh, trova delle problematiche di accessibilità, in questo caso potrà segnalarle all'Agenzia per l'Italia Digitale che nei tempi previsti dalla legge, eh, si occuperà eh, chiaramente di migliorare, eh, di, di contattare l'amministrazione per migliorare e risolvere le problematiche eh, del sito web. Anche in questo caso se l'amministrazione non interviene ci saranno chiaramente delle sanzioni, dei richiami e delle sanzioni anche economiche verso il dirigente responsabile. Io direi che a questo punto la mia parte è conclusa, non voglio rubare altro tempo all'amico Oreste Signore che vi spiegherà, vi aggiornerà un attimo sulla tematica delle WCAG 2. Okay. Buongiorno a tutti, cerco di recuperare la, uh, le slide che ho preparato. Eccole qui, sono condivise, le vedete? Non ancora? Eccole qua. Ecole allora, insomma, è un breve collage di beh, cose anche già dette in passato, ma eh, che vale la pena di diciamo, ricordare per, per completezza. Quindi si parla un pochino di U3C e -Y, Le WCAG2 e qualcosa relativamente all'incorporamento di questa normativa nella normativa italiana. Eh, per diciamo cerco di abbrivare sulle cose note eh, più che altro vorrei mi piace sempre ricordare che il web è nato per eh, Come ambiente eh, sociale, cioè, cioè il web, vabbè, il MSC è diciamo, quell'organismo che definisce gli standard web, standard che sono pubblici e disponibili gratuitamente per tutti, e fa, definisce degli standard che siano interoperabili e che non derivano da posizioni dominanti di mercato, ma sono concordati dalla comunità tecnica del web. Ma ecco la cosa importante secondo me è che il web. Ha, a quanto afferma il suo inventore Tim Benners lee è soprattutto un ambiente sociale, quindi è nato per condividere le informazioni, condividere la conoscenza e per rendere i benefici del web, diciamo, disponibili a tutti, indipendentemente dalle condizioni hardware e software dal linguaggio, dalla cultura e ovviamente anche dalle eventuali diciamo, sì, limitazioni fisiche o mentali, quindi l'accessibilità, la, la possibilità di funire di un sito da parte di, di chiunque anche abbia qualche limitazione è diciamo, nel DNA del web, è connaturato con, con il web, un sito non può non essere accessibile e questo anche è ancora più ovvio perché il web si è diffuso in tutta la nostra realtà e, ed è anche un facilitatore di servizi per rendere finire per esempio servizi di government quindi e questo anche in paesi che si stanno appena affacciando al web e che magari accedono solo via cellulare quindi per ironia quasi, avendo delle limitazioni che sono le stesse che si, possa, si potevano avere tanti anni fa con i monitor piccoli e così via. Quindi di nuovo è importante che si ragioni sempre in termini di fruibilità e accessibilità dei, dei siti. E poi diciamo, una piccola notazione sul fatto che diciamo, l'espressione del proprio zero ormai è una realtà e il social networking e diciamo, le social network sono all'ordine del giorno sono diciamo, quasi un must e a questo punto è chiaro che non possiamo pensare di escludere proprio da questo ambiente sociale nuovo e innovativo tutte le persone anziane o che hanno funzionalità ridotte e questo diciamo, ha due aspetti uno che è prudente tecnologico che è relativo alla fermentazione delle reti sociali ma ci porta su un altro terreno e l'altro il fatto che non tutte le applicazioni di reti sociali di e eco sono effettivamente fruibili e accessibili da parte di persone che hanno limitazioni nella, nel, loro, uh, nel loro accesso uh, un aspetto importante dell'accessibilità è che il L'accessibilità è un qualcosa di globale perché riguarda il contenuto, e noi oggi parleremo di contenuto, quindi diciamo come si fa un contenuto che sia accessibile. Ma una cosa riguarda anche gli sviluppatori perché chi sviluppa i siti dovrebbe poter usare degli strumenti che siano a loro volta accessibili. Cioè perché non possiamo escludere da certe attività delle persone che hanno delle limitazioni, e anche gli utenti diciamo, usano dei browser, degli strumenti comunque sia per accedere al contenuto e questi diciamo. Strumenti devono essere a loro accessibili, cioè devono diciamo, non essere accessibili, ma devono essere in grado di eh, eh, sfruttare tutti quegli accorgimenti di, eh, di accessibilità che sono stati messi nei contenuti. È una catena e ovviamente la, la robustezza della catena dipende dall'anello più debole, quindi è inutile diciamo, sviluppare, sconcentrarsi solo su un aspetto se poi altri vengono ignorati. In effetti è una delle cose che il V3C fa è quella di spingere lo sviluppo in tutte queste direzioni per agevolare, insomma, per rendere il web effettivamente accessibile. Questa cosa è fatta da una parte del V3C che si chiama. Web Accessibility Initiative che ha creato delle linee guida per la società dei contenuti. Eh, la prima specifica sui contenuti, le prime VUCAGO sono del 99, quindi praticamente quasi una delle prime cose che ha fatto l'UDC da quando è nato, praticamente specifiche, soprattutto in questi settori, richiedono un po' di tempo. E eh, diciamo, la successiva, quella VUCAGO 2.0, di cui parleremo eh, oggi, diciamo, sia pure in breve, è del dicembre 2008. Quindi siamo già a quattro anni abbondanti da quando è stata eh, promulgata. Eh, sta continuando in parallelo l'attività su, su strumenti di authoring e sugli user agent e ci sono molte altre attività, soprattutto per quanto riguarda le, le parti sociali, le, le rich internet application e, e così via. E ora veniamo un attimino a parlare di eh, WCAG eh, 2.0. Uh, Le vocali autoevaluate hanno dei, degli ovvi eh, e incontrovertibili pregi, diciamo. Sono uno standard internazionale. Eh, tra l'altro, sono nati come standard web prolungato dalla mutri Sono diventati uh, recentemente standard ISO, quindi, eh, diciamo, sono diventati ormai un punto di riferimento sostanzialmente obbligato per tutti, anche un fattore di qualità, perché rispettare uno standard ISO significa in qualche modo anche eh, formarsi a criteri di qualità. E, come eh, diciamo, è bene ricordare, questo standard è, nato, è stato sviluppato in maniera cooperativa, cioè coinvolgendo tutte le persone che volevano partecipare e contribuire con le loro idee, come in tutti gli standard del W3C. In più essendo un web standard creato in questo modo, eh, fa sì che diciamo, non ci siano disponibilità nel web, il web worldwide per definizione, e quindi non è pensabile che si abbiano eh, diciamo, meccanismi o strumenti o regole. Diverse nelle varie eh, nazioni. Eh, altro aspetto eh, importante. Eh, ho perso l'audio. No, per me funziona. Ah, ok. Vabbè. Altro aspetto importante è che mi no, cago sono, proprio... sono proprio culturalmente un salto qualitativo rispetto alle vecchie vocabili, cioè le vocabili 2 rispetto alle vocabili 1, perché eh, non, mentre le vocabili 1 erano legate a tecnologie specifiche, cioè erano nate per l'HTML del... 99, quindi si riferivano es espressamente alle pagine web scritte diciamo, come venivano scritte ormai, quindi, quasi 15 anni fa. Eh, adesso, oh, no, quasi 20 anni fa, 15, eh, adesso diciamo, prendo, sono diciamo, specifiche che riguardano che possono essere applicate a qualunque. Eh, strumento, a qualunque cosa, quindi sono neutre diciamo, rispetto alle, alle tecnologie e, e proprio per questo sono strutturate diciamo, in base a dei principi generali che sono eh, duraturi nel tempo, quindi e poi quando li vedremo eh, sembreranno quasi ovvi, eh, come molte cose diciamo, che hanno fatto Pietro nella scienza poi so, so, sembrano ovvi una volta stabilite e sono dei principi flessibili, adattabili alle necessità perché eh, in funzione delle varie tecnologie possono essere diciamo non modificati i principi restano quelli ma possono essere adattate eh, o scelte eh, tecniche opportune per rispettare quei principi eh, quindi oltre l'organizzazione con dei principi con delle linee guida che quindi diciamo chiariscono il significato dei principi che sono effettivamente molto generali li vedremo e poi dei criteri di successo Success criteria che sono chiari e verificabili. Questa è la cosa importante perché sono tutti diciamo, criteri che sono poi verificabili eh, in parte in modo automatico, in parte anche ovviamente con l'intervento umano, che sono delle cose che non, non possono, per loro semantica, se vogliamo, essere eh, verificati in modo puramente automatico. E ci sono anche degli esempi pratici di implementazione. Uh, un difetto, perché bisogna sempre cercare un difetto, è che le WCAG 2 so, non sono usiamo, scritte per dei principianti, sono un documento come vedremo, piuttosto snello, piuttosto piccolo, ma uh, bisogna avere la cultura dell'accessibilità per comprendere quelle cose che appunto magari sembrano ovvie a di per lì, ma che hanno delle implicazioni eh, profonde. Però eh, diciamo, te, eh, ben consci di questo, nel V3C sono state realizzate delle guide personalizzabili proprio per evitare che ci sia una un'anomalia di informazioni da accedere e sono in, in via di definizione delle views aggiuntive, comprese quelle per principianti, in modo da eh, agevolare tutti nell'adozione e nel rispetto di queste regole i documenti fondamentali sono sostanzialmente quattro, c'è cioè lo standard, c'è cioè l'EwKargo 2.0 che descrive i principi, le guide, i criteri di successo e diciamo, le regole di conformance, quindi di rispetto, di adeguamento alle regole e, che, e poi ci sono diciamo, degli altri due documenti che sono come diciamo, rispettare l'EwKargo 2.0. Uh, comprendere l'EvoCag 2.0 e le tecniche per l'EvoCag 2.0 che spiegano come, a, come diciamo, uh, che cosa fare in funzione delle singole specifiche tecnologie. Per farsi un'idea della. Diciamo complessità di queste cose, diciamo ovviamente è difficile parlare di lunghezze di documenti, sono documenti in HTML che quindi possono, sono delle fisarmoniche, non si stanno, ma sempre con la stessa risoluzione dello schermo e stampando sempre al 100%. Per avere un'idea, le l'EVUCAG 2.0, quindi lo standard, è un documento di 33 pagine, quindi un documento molto. Agevo, come dicevo, l'understanding, quindi quello che spiega eh, come diciamo, il significato prof, più profondo dell'evocato 2.0 è un documento di 210 pagine, quindi diciamo, eh, sarebbe un documento che tutti dovrebbero poi conoscere dopo aver percepito i principi. Ma, le tecniche che sono quindi quelle che sono, diciamo, spiegano cosa fare con le varie tecnologie. È un documento di 820 pagine, che è anche in un continuo divenire e quindi in continuo crescere. Quindi la quantità di informazioni disponibile è eh, notevole, proprio perché vanno coperti tanti aspetti. E eh, diciamo, bisogna, eh, diciamo, caso per caso ci sono delle, degli accorgimenti specifici da, da prendere. Il documento sul, su come rispettare VocAG2 è un documento, diciamo, meglio. Da una sessantina di pagine. I tre, i tre, questi documenti sono tra di loro collegati. Quindi, diciamo andando sul sito V3C, poi vedremo che per le VUCA che c'è anche la traduzione italiana, <coughs> si possono avere dei riferimenti incrociati fra la, la, il modo in cui viene stabilito. C'è cioè il principio, la linea guida, o il criterio di successo. In questo caso c'è un criterio di successo che spiega: diciamo che ha un suo enunciato. C'è un documento che, che diciamo, ne spiega il significato, e, e un altro documento diciamo come, come diciamo, rispettarlo. e c'è una spiegazione per, diciamo, della tecnica sufficiente, poi capiremo cosa significa sufficiente, per rispettare quel requisito. Quindi diciamo, si suppone che il progettista, l'utilizzatore, il realizzatore di siti abbia poi la capacità di muoversi in questi documenti e cogliere diciamo così, il suggerimento opportuno. E ovviamente qui sulle slide ho lasciato <coughs> dei, dei link che probabilmente molti già conoscono. Uh, Un'altra riflessione è cosa, che rapporto possono avere le WCAG 2 nel momento in cui si vanno adottare le WCAG 2 nelle legislazioni nazionali, cioè si vanno adottare o si vanno a considerare. Ora uh, è un discorso generale: cioè le WCAG 2 le WCAG, sono pensate per professionisti. Che, de che desiderano uno standard tecnico, quindi un punto di riferimento al quale diciamo, riferirsi per prendere la loro decisione, ma sono sostanzialmente persone che desiderano realizzare dei siti e delle applicazioni web accessibili, quindi che cercano i, i suggerimenti, gli strumenti, le linee diciamo, guida. La legislazione nazionale in generale è destinata a persone che devono realizzare i siti e devono rispettare le regole, cioè. Uh, è diverso l'atteggiamento mentale tra il professionista che desidera realizzare e il professionista che è obbligato per legge come nel nostro caso a rispettarlo e questo crea diciamo, a volte proprio il problema per cui a volte chi realizza i siti cerca di rispettarle nella lettera ma non nello spirito quindi mentre è chiaro che l'atteggiamento corretto è quello di percepire il principio comprendere che cosa va fatto e poi utilizzare le tecniche suggerite per fare le cose nel modo migliore è eh, chiaro che in passato sono stati fatti diversi tentativi in italia nel senso prima ancora della legge 4 4.004 eh, c'erano dei riferimenti generici come linee guida alle wcag 1.0 e così via ma diciamo queste cose non, non sono state sufficienti quindi anche perché è necessario ed è utile avere necessario direi quasi dal punto di vista legale avere un testo di riferimento in lingua nazionale, in questo caso in lingua italiana e la traduzione in italiano è stata una delle prime la seconda, se non mi ricordo male, ma Roberto mi può correggere: eh, pubblicata, pubblicazione autorizzata significa che è una, è una traduzione eh, che il V3C riconosce essere coerente e eh, diciamo, rispettare. La sostanzialmente rispettare il documento originale. In, dal punto di vista strettamente legale, però, il testo che fa fede è sempre quello originale in inglese. Quindi, oltre al testo di riferimento a cui, che serve per poter fare dei siti accessibili, ci sono delle regole diciamo, che vanno stabilite ed è quello che è stato poi fatto in, in questo processo per, per creare l'allegato diciamo, tecnico del decreto e poi dei criteri che siano non ambigui e siano verificabili in modo oggettivo per evitare anche diciamo, eventuali contenziosi eh, legali eh, i criteri di successo e criteria delle wk2 sono verificabili sono stati pensati e scritti in modo da essere verificabili <coughs> Eh, direi che è importante l'armonizzazione a livello internazionale perché eh, anche qualunque impresa potrebbe avere anche dei branch, delle, diciamo, delle filiali estere, quindi non è pensabile che realizzi delle cose in modo diverso a seconda delle nazioni nelle quali vengono fruite. Quindi questo fa parte della filosofia del web importante, Roberto farà un sorriso, è il monitoraggio dei siti quindi tenerli eh, diciamo, sotto controllo e eventualmente poter segnalare le violazioni che in alcuni casi sono banali sviste quindi diciamo, facilmente diciamo, corregibili, e in altri casi invece sembrano quasi volute o dettate da una certa incuria e in quei casi secondo me, eh, secondo molti, diciamo, bisognerebbe intervenire con una ragionevole decisione e quindi eh, in sostanza per poter avere delle l'accessibilità la, diciamo, nel modo in cui è stato sempre pensato anche l'ambiente V3C è importante eh, diffondere e far crescere in tutti la cultura dell'accessibilità quindi far capire che appunto non è un obbligo di legge cioè tornare al discorso iniziale che non siamo delle persone che devono rispettare le regole e quindi sono costrette a cioè bisogna andare in macchina a una certa velocità perché se no si rischia, non perché c'è limite di velocità ecco, bisogna entrare in questa cultura che forse per alcuni è un po' eh, difficile allora, vediamo un pochino al dettaglio cosa sono i quattro principi base intorno a cui è articolato l'articolo delle 2 eh, Questa versione che ho qui è, eh, ha delle piccole differenze rispetto a quello che, che è scritto nella traduzione italiana autorizzata, che è stata pubblicata nel 2009, quindi in tempi abbastanza rapidi rispetto all'emanazione della, della specifica, eh, e che è più uh, fedele. A quello che era il documento bozza del decreto che fu pubblicato nel 2010, eh, la semantica è la stessa: eh, le differenze rispetto alla traduzione italiana, diciamo quella autorizzata, è che in alcuni casi forse è, è, è leggermente più scorrevole, però diciamo, si può fare riferimento tranquillamente a, uh, alla traduzione autorizzata, ovviamente, che anzi dal punto di vista formale è l'unico documento da uh, tenere presente. Allora, il primo principio, cioè il i siti diciamo, devono diciamo, rispettare quattro principi fondamentali. Il sito deve essere percepibile perceivable in inglese, che significa che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentate in modo che possano essere fruiti attraverso differenti canali sensoriali. Cioè non posso avere una situazione in cui. Eh, diciamo eh, avendo insomma, il fruitore qualche limitazione in qualche senso, di qualche senso, la vista o l'udito o così via, non può percepire l'informazione presentata, quindi non può essere invisibile a tutti i loro sensi. Deve essere poi, e qui c'è stata una lunga chiacchierata se come tradurre operable, che insomma, operabile sembrava brutto, utilizzabile, insomma, e alla fine è sembrato il termine più giusto. Quindi, i componenti dell'interfaccia utente e i comandi in essa contenuti devono essere utilizzabili. Questo è il l'equivalente del, diciamo, equ del testo inglese originale. Eh, nella bozza c'era stato aggiunto, e, e penso che resti anche nel decreto, senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. Quindi è un po' rafforzato questo principio. Quindi diciamo, l'importante è che l'utente possa interagire e quindi non vengano richieste all'utente delle azioni che non è in grado di compiere. Eh, vedete che sono cose che sembrano, sembrano abbastanza ovvie, eh, però poi basta vedere qualche sito vero per accorgersi che qualcuno si è dimenticato di queste ovvietà. Il sito deve essere comprensibile, quindi gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell'interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni. Anche qui c'è una leggera variazione rispetto al testo originario inglese e quindi non posso. Diciamo, chiedere qualcosa che vada al di là di quello che l'utente è in grado di, di comprendere a volte con dei meccanismi criptici eh, o alcune finezze di design che poi tutto sommato non non pagano diciamo, la L'ultimo principio è la robustezza, per cui il contenuto deve essere robusto, abbastanza robusto, da poter essere interpretato in maniera affidabile mediante una vasta gamma di programmi utilizzati dall'utente e il modo in cui è stato interpretato gli user agent, comprese le tecnologie assistive. Quindi, diciamo. Uh, questo è, vorrebbe essere e vuole essere una garanzia di continuità della, di, del, de, de, de, di quanto viene realizzato perché nel tempo si possa continuare a utilizzare. Eh, si potrebbe andare molto in dettaglio, ho messo solamente qui i principi e le linee guida per non essere troppo lungo e troppo tediante, è già sufficiente. Quindi, io ripeto, ripeto il principio: cioè, è percepibile che le informazioni devono essere presentate in modo che possano essere fruite attraverso i diversi canali sensoriali. Questo si esplicita poi in quattro uh, linee guida: che è quello di fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di testo, in modo che possa essere trasformato in altre modalità fruibili secondo le necessità degli utenti, come stampa grande caratteri, braille, sintesi vocali, simboli o linguaggio più semplice. Uh, in sostanza, uh, nel, un criterio base dell'accessibilità è che tutto quello che è diciamo, interazione, informazione, eccetera, deve poter essere reso fruibile con diciamo con un equivalente da, da, di, testuale o interazione da tastiera che non significa ovviamente che ci debba essere il sito parallelo di solo testo significa che esserci che il contenuto deve essere interpretabile perché c'è un testo e quindi può essere reso da strumenti che lavorano sul, sul testo. Eh, contenuti audio, contenuti video, animazioni, bisogna fornire alternative per questi media temporizzati come, come vengono chiamati nelle WCAG. Non essere adattabili, sì, deve essere adattabile, quindi creare contenuti possono essere rappresentati in modalità differenti. Per esempio poter semplificare il layout, a volte il layout può diventare abbastanza complesso per via diciamo, della comunità intrinseca del sito o per diciamo, sì, finezze di disegno. No, senza perdere informazione o strutture. Questo diciamo, significa anche poi poter modificare la scala, ampliare i caratteri e così via. Distinguibile, rendere più semplice agli utenti la visualizzazione del suono, quindi la visualizzazione eh, del suono dei contenuti separando contenuti in primo piano dallo sfondo, <coughs> cioè evitare sia i contrasti troppo bassi tra diciamo, il testo in primo piano e lo sfondo, sia eventualmente avere dei sottofondi musicali. Eh, o sono sonori in qualche modo, che magari vanno a coprire o a disturbare quello che fa il, il, lo screen reader. Eh, per quanto riguarda l'utilizzabilità, eh, che i componenti dell'interfaccia com uh, utente, i comandi in estra contenuti devono essere utilizzabili senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente. <ride> Diciamo, si è esplicita poi nelle quattro guideline che una è l'accessibilità da tastiera, quindi rendere disponibili tutte le funzionalità tramite tastiera, quindi tramite l'imponente di tastiera. Cioè, una volta raggiunto questo obiettivo, è chiaro che basta qualunque interazione tipo on-off per poter azionare i, i comandi dell'interfaccia, nel senso che io potrei anche avere qualcosa, cioè non usare la tastiera, ma avere qualcosa che so, lo sguardo, il battito di ciglia, eccetera, che mi simula un intervento da tastiera uh, adeguato il suo livello di tempo eh, sì, ovviamente è una linea guida orientata alle persone che possono avere dei particolari diciamo, vincoli o problemi so, anche, di tipo cognitivo ma anche di, di percezione. Se io sto organizzando un, un test online, devo fare in modo che eh, il tempo dato a disposizione per che so, risolvere il problema sia sufficiente anche per chi diciamo, non fruisce il contenuto in, in un colpo d'occhio, ma in modo sequenziale, in modo più lento non vanno, diciamo, bisogna stare attenti a quando si sviluppano i contenuti, a non creare contenuti che possono causare attacchi epilettici, quindi qui c'è un problema di lampeggiamento del rosso. E navigabile eh, l'utente deve essere in grado di diciamo, fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione in modo che non si trovi mai perso spazio che è una cosa che attiene alla vecchia filosofia dell'ipertesto, ma diciamo, direi tuttora attuale. E può capitare, diciamo, eh, diciamo, questo significa, per esempio, presentarsi sistematicamente diciamo, in maniera diciamo, equivalente con, con layout e cioè, poter sapere sempre in che punto del sito si è la comprensibilità quindi essere comprensibile e il, il terzo principio, gli utenti devono poter comprendere le modalità di funzionamento dell'interfaccia e le azioni in essa contenute necessarie per ottenere servizi e informazioni. Quindi, quindi diciamo, le tre linee guida sono leggibili, rendere il testo leggibile e comprensibile, questo significa anche per esempio avere diciamo, un supporto per le lingue diverse e così via, vediamo poi un esempio, deve essere prevedibile perché eh, diciamo, bisogna fare pagine che appaiono e siano prevedibili, quindi i layout, Devono essere diciamo, coerenti e diciamo, gli eccessi di fantasia sono chiaramente eh, poco utili, e questo è molto importante l'assistenza nell'inserimento di dati e di informazione, quindi aiutare gli utenti a evitare gli errori e agevolare la loro correzione. Questa è una cosa di grandissima importanza, soprattutto nel caso in cui per esempio si, usano, si usa il web per fare delle transazioni economiche, acquisti online o cose di questo genere. Eh, bisogna poter fare un undo. In qualche modo e quindi non avere degli effetti diciamo, definitivi sulle, in caso di, di errore. L'ultimo principio è quello della robustezza: eh, per cui diciamo, il contenuto deve essere abbastanza robusto per essere interpretato in maniera affidabile mediante una vasta gamma di programmi utenti, cioè User Agent, comprese tecnologie assistive. La, linea guida dice che bisogna essere compatibili, quindi garantire la massima compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive. È chiaro che un attuale e futuri ha un senso in una linea guida perché significa diciamo, sì, eh, ragionare diciamo, in prospettiva tenendo presente quali sono le evoluzioni. A livello di normativa diciamo, la compatibilità con il futuro è qualcosa che qualche problema lo può presentare. Eh, allora, diciamo, riprendendo, per ricap ricapitolando la struttura delle WCAG2, abbiamo quattro principi di progettazione. Per ogni principio abbiamo delle guideline che sono in tutto 12 e per ogni guideline sono definiti dei criteri di successo che sono da conseguire, quindi diciamo, sono quelli che possono essere i punti di controllo da conseguire per essere conformi allo standard. Quindi ciò che bisogna diciamo, verificare per sapere che la linea guida è stata eh, rispettata per ogni linea guida sono documentate anche diverse tecniche che sono divise in tecniche sufficienti e tecniche consigliate quelle sufficienti sono quelle adeguate per conseguire il criterio e quelle consigliate permettono diciamo un enhancement in qualche modo un miglioramento del diciamo, conseguimento cioè un conseguenza degli obiettivi migliore più ricco più appagante uh, Molti saranno forse eh, diciamo, familiari o ricorderanno le WCAG 1, uh, allora diciamo, parliamo dei criteri di successo che corrispondono poi ai vecchi checkpoint, cioè corrispondono nel senso diciamo, concettualmente. <ride> I criteri di successo o tax e sono verificabili. Sono tutti verificabili, come vi avevo già detto prima, sia automaticamente oppure in qualche caso con intervento umano per oggettivi, diciamo, sì, ripeto, per motivi diciamo, ontologici. Uh, è possibile questo, diciamo, i casi di successo permettono di definire le linee guida e determinare la conformità e sono raggruppati in tre livelli che rappresentano i livelli crescenti di accessibilità, ma tutti questi livelli, che sono, poi sono dicono, A, A, AA, A e AAA, sono essenziali per qualcuno, quindi non c'è un discorso di diciamo, priorità che... Di fatto non esisteva neanche nelle vecchie linee guida, ma il termine scelto priority ad, A e AAA faceva pensare che ci fossero delle cose necessarie, delle cose abbastanza utili, delle cose che si potevano fare proprio se si voleva. Invece, ecco, siamo qui, bisogna capire che le tre linee guida sono tre linee guida, eh, cioè i tre, tre livelli sono tre livelli che danno semplicemente dei livelli diciamo, di accessibilità via via eh, migliorati, eh, per esempio nella linea guida 31 Diciamo che dice rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale. Ci sono tre, tre diciamo, dei criteri di successo a livello A, A, a e AAA, a. a livello A significa per esempio, specificare la lingua della pagina web, in modo che automaticamente, in questo per esempio, lo screen reader, sa che quella pagina è scritta in italiano, in inglese in francese e quindi usa. <coughs> Diciamo, gli accenti giusti e non legge diciamo, in modo sbagliato. A livello AA vanno specificati tutti i cambi di lingua. Quindi ogni volta che in una pagina si inserisce una frase, una citazione, o al limite anche una parola eh, diciamo, in una lingua diversa, andrebbe segnalato <ride> va segnalato che quel termine, quella frase. Quella parte di pagina è scritta in una lingua diversa da quella standard definita per la pagina. È chiaro che questo è un livello superiore di accessibilità perché consente di avere diciamo, quella pagina diciamo, in modo diciamo, più fruibile e letta nel modo corretto. Il livello AAA, e si vede che anche qui è un livello ancora successivo. C'è cioè un incremento dell'accessibilità, diciamo, avere dei meccanismi che permettono di identificare le parole non usuali o le abbreviazioni oppure la necessità di, di un certo livello di scolarizzazione superiore a quello minimo della scuola primaria oppure la pronuncia esatta di omografi con significati differenti. I principi e i principi sono diversi, cioè qualche volta ci ho messo l'accento, qualche volta no. E vedete che appunto è un miglioramento c'è un esempio anche in dettaglio diciamo, sulle slide fa vedere direttamente la cosa ma direi che per questione di tempo conviene andare avanti eh, nella eh, Cosa qui eh, torniamo sul discorso delle tecnologie e delle applicazioni, e quindi diciamo la, una della filosofia delle vocago 2.0 è quella di accettare tutte le nuove tecnologie purché non interferiscono con le tecnologie assistive e le caratteristiche di accessibilità di user agent. Quindi, diciamo da questo punto di vista, le vocago 2 sono molto aperte, cioè non costituiscono, no, chiaramente non vogliono costituire, non costituiscono un freno all'innovazione all all'utilizzo di nuove tecnologie. L'importante è che qualunque cosa si faccia, qualunque tecnologia si usi, si rispettino quelli che sono i principi delle linee guida. Quindi diciamo, in alcuni casi appunto abbiamo le, le tecniche che vengono via raffinate per le varie diciamo, vari tecnologie, in altri casi su tecnologie nuove queste non ci sono e vengono create, cioè vengono definite via via che si va avanti nell'utilizzo di queste tecnologie. E uno dei vincoli è che... Tutte le informazioni e funzionalità della pagina devono essere presentate utilizzando tecnologie accessibility supported, quindi diciamo uh, la pagina deve essere fruibile nella sua interezza. però si possono anche usare tecniche che non siano accessibility supported se vengono utilizzate per un qualche arricchimento diciamo non essenziale per, diciamo, per la fruizione del reale contenuto della pagina. Questo uh, come risultato ci dà una maggiore flessibilità per le varie situazioni. Uh, qui avete visto, non si è mai parlato di uno specifico browser, uno specifico livello, eccetera, eccetera. Un'impresa un può avere benissimo all'interno del suo sito per il back-office dei limiti di, diciamo, dei vincoli su certe diciamo, tecnologie da, da utilizzare che. Diciamo, non vanno in contrasto con l'accessibilità come concetto perché è l'impresa che fornisce diciamo così, le, gli strumenti a tutte le persone che sono al suo interno. Quindi non abbiamo il problema di quando, per esempio, faccio un sito pubblico in cui non posso imporre a, a chiunque di avere un certo livello, un certo strumento uh, software, per esempio, per poter leggere o fruire una pagina. Uh, qualche breve accenno sul, uh, sul coso sul, sul confronto giusto cioè, ho preso un esempio semplice per confrontare vcag 1 e vcag 2 poi c'è un documento completo del v3c che diciamo, descrive diciamo, le, le, le, le confronti una per uno uh, nel vcag 1 diciamo, nel ci sono le linee guida i checkpoint per esempio diciamo, questo che checkpoint 2.2 dice assicurarsi che eh, colore, le, le combinazioni di, diciamo, di primo piano e sfondo, diano un contratto sufficiente quando vengono fruite da qualcuno che ha diciamo, qualche deficit nella percezione del colore. Nel vocal 2 abbiamo i principi che abbiamo visto, le guideline che abbiamo accettato, abbiamo detto, dei criteri di successo e, per esempio, vedete che già a livello Doppia. C'è contrasto minimo la presentazione del testo e delle immagini del testo. Deve avere un, con un rapporto di contrasto almeno di 4,5 a 1, escluso vabbè, alcuni casi, eccetera, eccetera. Quindi, mentre nel QK1 si parla genericamente di contrasto. Diciamo combinazione di colori sufficiente con contrasto sufficiente. Qui si, si specifica esattamente qual è il livello di contrasto ah, per avere quel livello Doppia. Quindi, questo qui significa che nelle VUCAG 2, come in tanti altri casi, abbiamo dei rinunciati più precisi e verificabili, mentre nel 2.2 poteva esserci un contenzioso perché quello che era un contrasto sufficiente per alcuni poteva non essere considerato per altri cosa succede col dm e i quattro principi io mi riferisco sempre alla, a, a quello che è comparso come bozza ormai nel 2010 mi pare. <ride> quindi diciamo c'è il ricepimento completo dei quattro principi eh, e c'è anche un riferimento preciso all'evocalgo 2 c'è il ricepimento delle guideline che vengono chiamate requisiti parlo sempre della bozza, sono sostanzialmente recepite tutte le, le linee guida e i criteri successi che sono determinati nel DM come punti di controllo sono tutti quelli di livello A, eh, tutti quelli di livello A. però in alcuni casi si può derogare in caso di non essenzialità del contenuto o diciamo, meccanismi di questo genere per contenere diciamo sì, per avere dei rapporti costo-benefici ragionevoli e viene preso invece anche un livello di AAA che poi è sostanzialmente il compagno di quello di livello A che è stato escluso perché è, è più stringente, in realtà è il, il, il, il, il, il criterio di successo relativo a, al, ai lampeggiamenti del rosso in cui invece di avere un livello A che aveva delle forme abbastanza complicate si dice che non ci deve essere nulla che lampeggia più di n volte al secondo eh, bisogna parlare anche del passato. Eh, nel passato ricordiamo tutti che c'era la verifica soggettiva eh, che poi di fatto. È ha molti collegamenti con l'evocago 2, in particolare gli aspetti di comprensibilità i criteri, i criteri di successo sono definiti meglio e sono abbastanza verificabili, per esempio la lingua abbiamo visto l'esempio di prima e alcuni dei criteri di analisi soggettivi sono in parte coperti dai criteri di successo e sono misurabili in maniera oggettiva. Quindi eh, questo significa che anche il vecchio lavoro non era poi fatto così, in male, semplicemente qui abbiamo delle cose più verificabili e più oh, oggettive. Eh, concludo eh, che, diciamo, ricordando che l'accessibilità è nel DNA del web diciamo, ed è il risultato di un approccio culturale quindi un buon sito deve essere usabile e accessibile è inutile continuare a fare di attributo usabilità e accessibilità, ricordiamoci che il web è un ambiente sociale le informazioni devono essere condivise tra tutti devono essere fruibili da tutti e quindi se, se non si è accessibile a, a stretto di temi diciamo, eh, non si è un sito web le wk2 sono una recommendation ormai da un po' di tempo abbiamo la traduzione autorizzata uh, è opportuno che le varie legislazioni si armonizzino su questo l'italia mi sembra sia una delle prime ed è diciamo, forse la più avanti nel senso che ha ricevuto sostanzialmente la doppia e questo è importante ma resta eh, ripeto fondamentale che si diffonda la cultura dell'accessibilità qui non è un gioco a guardia non è un obbligo che bisogna cercare di rispettare diciamo, formalmente ma eh, diciamo, a cui sfuggire poi, ma è, bisogna, è qualcosa che eh, diciamo, deve essere diciamo, fatta proprio da tutti, quelli, da tutti i professionisti del web sostanzialmente e a questo punto niente, diciamo, io avrei finito, le slide sono pubblicate sul sito dell'ufficio Uh, verranno poi un attimino arricchite facendo riferimento anche alla, a, al canale YouTube e, e diciamo a quel punto renderò disponibili anche le due versioni in PDF queste erano in HTML e HTML accessibile ok, io ho finito e quindi ricedo la parola a Roberto che è, mi sembra il cerro di questa chiacchierata sì, grazie mille Oreste. Uh, io mi scuso che all'inizio ci sono stati un po' di, di eco, oh, mi hanno comunicato via Twitter uh, che c'erano problemi, adesso mi sono cuffiato, quindi non dovrebbe più sentirsi l'eco. No, no, infatti è scomparso. Ecco, perfetto. Quindi colpa mia, è la prima volta che facciamo questa, questo hangout, quindi possono capitare queste cose. Intanto sono già arrivate, prima di dare la parola a Livio, un paio di domande tramite Twitter, eh, perché eh, io ogni tanto guardavo, giravo lo sguardo perché cercavo di capire se qualcuno voleva interagire e come sempre il solito Luca Corsato ha fatto un paio di domande. E Luca Corsato ha chiesto se sarebbe possibile applicare la bussola dell'EPA anche per le VCAG. Uh, qui se vuoi rispondo io oeste, sì, sì, sì. uh, allora, il concetto è che eh, bussola come ben sappiamo un po' tutti è uno strumento che aiuta a valutare, uh, riguardo all'accessibilità sono molto pochi i punti di controllo o, che possono essere verificati in modo automatizzato Uh, quindi qualsiasi tool uh, può essere di aiuto nell'ambito della valutazione, ma uh, non facciamo l'errore che si faceva all'epoca delle WCAG 1.0, dall'epoca che c'era il software Bobby, c'era ancora all'epoca, di mettere il bollino Bobby AAA o il sito è conforme perché il software mi ha detto che va bene. L'esempio che faccio sempre, un software può farti la verifica della presenza di un testo alternativo. Ma non può andarti a verificare se corrisponde o meno alla reale applicazione. Quindi, se in quella fotografia c'è effettivamente Oreste Signore o c'è Roberto Scano, non ma può eh, spilarlo Scusa Roberto, un altro esempio che è divertentissimo. Una Saa una Cloud è assolutamente accessibile perché è un testo. Ma come sì. testo, se non si usano degli accorgimenti, è del tutto inutile perché eh, veicolo un messaggio con la dimensione dei caratteri, eccetera, che chiaramente un non vedente non fluisce. Quindi un tool automatico mi dice questo è un pezzo di testo, quindi no problem, e in effetti invece quello lì è un pezzo totalmente inaccessibile. Quindi la verifica, come abbiamo detto tante volte, è anche un fatto semantico, un fatto umano che va verificato. Certo, se il tool ti dice il sito non è accessibile, probabilmente diciamo, non vale neanche certo. la pena di continuare, ma se è accessibile significa che va controllato. Chiaro, e poi sempre Luca Corsato ha fatto un'altra domanda, eh, invece di linee guida dei modelli di CMS, Wordpress e Drupal, conformi alle WCAG rilasciate con open source? Penso sia una domanda, presumo, perché non mi ha messo il punto di domanda. Eh, il concetto è che per quanto riguarda i CMS o comunque strumenti di pubblicazione eh, non vanno applicate solo le WCAG, perché le WCAG vanno applicate per l'interfaccia, diciamo, web di questi oggetti. Per gli strumenti di pubblicazione andrebbero applicate quelle che sono ancora a livello di eh, sviluppo, che sono le ATAG eh, 2.0, cioè l'Authoring Tool Accessibility Guideline, linee guida di accessibilità degli strumenti di pubblicazione. Perché il problema qual è? Noi possiamo avere un, un WordPress on Drupal con un tema fenomenale, accessibile, bellissimo, poi, se lo strumento di pubblicazione non consente una serie di controlli, ma non solo controlli, non consente all'utente di definire alcuni eh, attributi particolari, pensiamo a ieri ad esempio ho condiviso in Twitter un plugin per WordPress che aggiunge un paio di pulsanti per inserire il cambio lingua automatico di blocchi di testo. E quello effettivamente per delle persone che non hanno competenza dell'HTML è uno strumento utile. Come tutti gli strumenti vanno educati, Livio poi lo spiegherà come i documenti, eh, moltissime persone dicono so creare documenti in Word, ma quanti li sanno strutturare? Quindi effettivamente bisogna conoscere lo strumento, sapere quali sono anche i suoi limiti. Quindi non esiste il CMS più accessibile o non accessibile, un po' tutte le community, quantomeno WordPress e Drupal, stanno lavorando per migliorare piccole problematiche di accessibilità, hanno fatto passi da gigante. Perché questo? Perché moltissima gente vuole pubblicare e tra la gente che vuole pubblicare ci sono anche persone che hanno disabilità e non vogliono essere escluse dalla, dal contributo al nuovo web. Non so se vorreste se vuole aggiungere qualcosa. Sì, sì, eh, diciamo, senza dimenticarsi che diciamo, banalmente un CMS mi deve consentire di specificare delle proprietà o degli attributi, magari diciamo... A livello di HTML che magari sono essenziali per l'accessibilità e che facciamo eh, mi io posso a quel punto inserire solo passando, come quasi tutti ti consentono, mm -hmm. alla visualizzazione HTML pure, cioè per dire chiaro. se in un link non mi permette di mettere il title che sappiamo essere una banalità ma importante per l'accessibilità, mm -hmm. questo qui diciamo, mi creerà uno stago di accessibilità, se l'ha detto, diciamo, è, è tutto un circolo e diciamo, tutto deve contribuire allo staglio. chiaro Poi lì c'è anche un problema, perché ad esempio ci sono software che ti obbligano comunque a mettere alcuni attributi, cioè software fatti male, per cui, ad esempio, il sì. title è necessario solo in alcuni casi. Non, sì. ci può, non ci devono essere, come mi è capitato di vedere, software che ti obbligano comunque ad inserire un testo anche se non necessario, perché altrimenti il problema è che il redattore cosa fa? Copia i contenuti sì. del, del link stesso, quindi fa una ripetizione, come dicono molti miei amici non vedenti, sono non vedenti, non sono scemo, le cose sì. basta sì. me le dici una volta sola. Ci sono altre due domande, poi lascio la parola a Livio, di Alberto Ardizzone e di Jacopo Deila, Alberto chiede quale DTD va utilizzata, ancora la strict, se non la strict, eh, no, se ancora strict, niente i frame. Allora, eh, con l'aggiornamento, già nella bozza del 2010 non c'è più il vincolo della DTD. No. No. L'unica cosa che ci tengo a dire, e eh, adesso probabilmente nascerà poi un po' di polemica in rete, è che l'HTML5 al momento non si può usare. No, no. Ma non è che lo diciamo noi italiani. Se andiamo a leggere le WCAG 2 stesse, le WCAG 2 dicono di usare le specifiche html5 non ha ancora una specifica quindi non è ancora formalmente utilizzabile giusto oreste? assolutamente giusto purtroppo diciamo purtroppo. Eh, anche se secondo me eh, ma qui lo dico qui lo nego però poi resta scolpito nel web questo è un peccato eh, insomma, se io realizzassi un sito html5 che eh, diciamo, rispetta i principi delle WCAG 2 eh, non vedo perché Diciamo, non sarò chiaro. certificato perché ovviamente la normativa non parla di HTML5 e in un chiaro. certo senso lo faccio a mio rischio perché, non essendo ancora una specifica, qualcosa potrebbe cambiare. Quindi potrebbe fare qualcosa che poi dopo non funziona più o non è più coerente, però diciamo. Le VCAG 2 cercavano oh, di non porre dei freni e dei limiti all'uso di nuove tecnologie e nuovi strumenti. Chiaro. Formalmente la tua risposta è ineccepibile. Eh, diciamo, diciamo che io preferisco, preferirei un sito HTML5 che rispetta diciamo, le VCAG 2. Come insomma, nel No, concordo della, con te ne abbiamo portato anche a Roma, ti eh, ricordi eh, con, sì. uh, con Michael Smith quando sì, avete sì, fatto sì. la giornata HTML5. Effettivamente il problema è quello. Sì. Cioè abbiamo una specifica sì, che sta diventando stabile, sì. che però purtroppo sì. non è ancora totalmente stabile, soprattutto per la parte dell'accessibilità, tra l'altro. Sì, eh, no, tra l'altro diciamo, uh, ricordiamo che nelle le prime versioni di HTML5, diciamo i primi Working Draft, abbiamo creato una certa, diciamo polemica diciamo, interna sì. proprio perché l'accessibilità non era particolarmente considerata mentre poi il gruppo come diciamo, sappiamo diciamo, sai benissimo tu che sei a ci representative eh, trasversale sull'accessibilità sono diciamo, si intervenuti hanno ricontrollato sì. le tue specifiche quindi la, eh, la strada è quella Meglio un sito HTML 5 che rispetta le Vogue 2 di uno che è, diciamo, in HTML 4, 5, però ricordando poi lui, che comunque lui... dovrebbe uscire nel 2014. La specifica, sì, quindi sì. manca un annetto, diciamo scarso. Sì, sì, sì. E Jacopo Deila e poi diamo la parola a Livio. E, mh, vuole sapere eh, cosa cambia, eh, presumo eh, all'interno del decreto. Eh, All'interno del decreto, praticamente cambia l'allegato A. Il vecchio allegato A del eh, decreto ministeriale dell'8 luglio del 2005 verrà sostituito da un nuovo decreto che conterrà di fatto le, eh, i nuovi requisiti eh, basati sulle VCAC 2 a livello Doppia. Verrà chiaramente indicato proprio il riferimento che il rispetto dei requisiti corrisponde al livello Doppia delle VCAC 2. È chiaro che cambiando. Eh, L'allegato cambia anche eh, la modalità di valutazione. Eh, non è stato toccato, perché non era possibile chiaramente toccarlo, eh, l'articolo 5 del decreto ministeriale che prevede i vari step di monitoraggio. Quindi sarà comunque da fare sulla home page, sulle pagine collegate all'home page e via dicendo. Però verrà esteso da quanto previsto anche dalle VK2. Ossia, ad esempio, eh, va verificato tutto un processo. Quindi se noi, se noi abbiamo una pagina interna, eh, collegata all'home page, che consente al cittadino di pagare eh, l'Imu online, va verificato tutto il processo sino al pagamento online, sino a che il cittadino torna al sito dell'amministrazione e riceve notifica. Quindi è, è chiaro, a livello di verifica, eh, come giustamente dicevi te Jacopo qualche, qualche giorno fa in Twitter, è più, è più dispendiosa, ci si mette più tempo, ma anche la tecnologia è cambiata. Cioè, una volta erano quattro pagine messe in croce in HTML, o comunque dei requisiti da, da applicare su delle pagine che comunque non gli rispettavano più. Adesso bisogna valutare l'effettiva accessibilità. Come dice vorreste, è un principio di sviluppo. L'ISO perché l'ha riconosciuta? Perché ha effettivamente riconosciuto che è un principio di sviluppo. L'accessibilità va applicata in fase di sviluppo del servizio e via via va migliorata, con anche il supporto soprattutto agli utenti. E poi ultima domanda di Alber Alberto, perché poi chiudiamo, altrimenti ci perdiamo Scusa, Volevo aggiungerti una sì. cosa. Eh, tenete presente che sta uscendo la possibilità, una suite di validazione dei siti da parte del V3C che permette di validare non più pagina per pagina. Come abbiamo fatto finora, ma l'intero sito purtroppo è a pagamento. Ma particolarmente scontato per i membri, quindi, questo qui è ah, il tentativo perfetto. di, di diciamo, uh, non provato per, a chiederla gratis come membro, ma mi se, ha detto di no. no, eh. no. Io, neanche io come ufficio. Guarda, quindi. ultima domanda di Ardizzone che chiede se il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità e di crescita, crescita sono temporanei. No, eh, gli obiettivi vanno fatti ogni anno, quindi ogni anno entro il 31 marzo vanno fatti gli obiettivi per l'anno corrente. Eh, probabilmente verrà pubblicato qualche documento nei prossimi giorni che spiegherà come fare queste, queste cioè, darà alcuni suggerimenti su come pubblicare questi obiettivi, ma è effettivamente eh, è una serie di indicazioni che l'amministrazione stessa si dà eh, degli obiettivi proprio di accessibilità. Uh, valutando magari l'accessibilità dei propri siti e servizi e via via verificando e eh, impegnandosi magari entro l'anno a migliorarne qualcuno. È chiaro che eh, gli obiettivi vengono pubblicati in rete e sono chiaramente obiettivi da assegnare al dirigente responsabile, quindi se non vengono rispettati, chiaramente andranno a toccare la sua priorità. Chiaro che eh, questo non deve portare i, i dirigenti a fare come fanno spesso, mettersi obiettivi bassi. Cioè, cerchiamo di espandere l'accessibilità, eh, perché effettivamente l'inclusione digitale, oggi come oggi, in un momento che va richiesta la partecipazione del cittadino, è una cosa importante. Non si possono fare, quello che si è fatto purtroppo oh, spesso, anche negli ultimi anni, creare delle porte di servizio per i cittadini. Cioè, il canale deve essere unico, ci possono essere diverse Modalità di fruibilità, quindi magari adattamento delle interfacce, come chiedono le Bookard 2, ma evitiamo per favore il sito parallelo. Sì, sempre, Bene, se non ma ci sono altre domande, se non vuol dire altro, Reste, facciamo. No, no. Diamo un po' di spazio a Livio. Sì, no. Diamo un po' di spazio a Livio allora. oh, molto ah, velocemente. Sì, sì, ci sono, mi senti? Ti Funziona? sentiamo benissimo. Sì. Okay. Sei in primo piano, non ti si vede, ma sei in primo piano. <ride> sì, io purtroppo non possiedo le vostre tecnologie eh, visuali adesso, però, se devo essere sincero, ok, è tornato eh, il mio monitor, è diventato bianco. Bon, due parole su, eh, su alcune considerazioni su che cosa significa in pratica eh, poter disporre di uno standard che è anche ISO per quello che riguarda eh, proprio le applicazioni, anche un aspetto di cui si parla poco che è quello dell'accessibilità dei documenti pubblicati in rete oppure distribuiti in altre maniere Il fatto di disporre di uno standard così diffuso e così approvato e permette anche agli sviluppatori di software di creare degli strumenti in grado di aiutare come Oreste ha ben illustrato i componenti dell'accessibilità sono molti e anche complessi. È ovvio che l'uso di un validatore, soprattutto per chi non è particolarmente esperto, può essere utile sia da un punto di vista di autoformazione: uno crea un documento, prova a ispezionarlo, vede cosa gli dice il validatore, risponde alle varie richieste. E sia da un punto di vista pratico per, per l'esecuzione dell'attività necessaria per esempio forse non molti conoscono che eh, già a partire da word per cui uno dei software più utilizzati in assoluto o powerpoint per produrre documenti sul web è possibile sottoporre i documenti a un check di accessibilità che è disponibile in office fin dalla versione 2010 eh, probabilmente utilizzando questi piccoli tool gran parte dei problemi che adesso si incontrano o che vengono sollevati dagli utenti potrebbero essere evitati con grande facilità quello che si vede sul monitor è la pagina di help dell'accessibility checker di Office e non è niente altro che l'esecuzione di un test di un check e la segnalazione a parte del checker delle eventuali incongruenze o errori o errori presenti nel documento non analizza le intere WCAG 2 però molti dei principi evidenziati dall'accessibility dall checker sono gli stessi richiamati dalle WCAG un'altra software house che fa un estensivo uso delle WCAG, delle WCAG 2 e Adobe per pdf ha ottenuto un nuovo standard iso proprio per quello che riguarda le wcg sul sito adobe sono disponibili molti documenti fra cui credo interessante questo che eh, crea una tabella di comparazione fra le tecniche wcg e le rispettive tecniche per i pdf è un documento che può essere un po complesso da leggere perché è molto esteso però contiene criterio di successo e tecnica PDF relativa, per cui è immediata la possibilità di approfondire o andare nel dettaglio di, di una particolare tematica che si sta affrontando, per cui consiglierei perlomeno la consultazione e la lettura di, di questo documento, proprio per questa tabella che rapporta direttamente il criterio di successo con, il relativo, con la relativa tecnica. D'altra parte, sempre in, eh, per quello che riguarda i PDF ed Acrobat, già dalla guida eh, sono evidenziate alcune, le tematiche principali che possono essere risolte dal, dal validatore integrato, ma soprattutto in questa pagina è presente quest'altra tabella che mappa le WCAG 2 su PDF UA, che è questo nuovo standard ottenuto da Adobe per la creazione di PDF accessibili universalmente. E la connessione è veramente stretta, tanto da poter distinguere i vari punti di controllo con le tecniche relative e con, con estrema chiarezza. Anche questo credo sia un documento piuttosto importante da consultare per chi si occupa della creazione di, di documenti di questo tipo. Ecco, il limite, credo, uno dei limiti eh, per quello che riguarda i documenti elettronici da distribuire sul web o comunque distribuiti in, fo in questa forma elettronica, eh, è che praticamente non c'è un concorrente di Adobe, questo non credo che sia un bene però per ora il mercato <ride> offre questo. Esiste un'alternativa gratuita del validatore, però non aggiornata per ora alle VCAG 2. Come si attua questa roba? Diamo un occhio Beh, questo, scusami Livio se intervengo, questo quindi. è anche il bello di essere membri di v 3 c sì, qui faccio una marchetta ad Oreste perché Adobe partecipa direttamente a Sì, sì, delle sì molte, molte delle tecniche quindi, quindi, sono, le, sono le stesse tutto. riportate sul sito. Eh sì, ma di c'è cioè il vantaggio è proprio qua. quello, cioè avere anche vendor che partecipano allo sviluppo delle specifiche aiuta i vendor stessi ad avere prodotti innovativi rispetto agli altri. Sì, infatti io brontolo perché è l'unico praticamente. <ride> Però vabbè, speriamo che nel, che nel futuro cambi. Adesso provo a condividere un altro documento, vediamo se sì. ce lo faccio. per vedere in pratica in che cosa consiste questa, questa attività di, di, di verifica e controllo e, e resa di accessibilità dei, dei documenti PDF in questo caso. Il documento di esempio che ho preso è assolutamente senza, senza intenzioni. Nel senso che fa riferimento preciso a IVA, però niente di male, è però credo rappresentativo di una marea di documenti inaccessibili che si possono trovare sui siti delle pubbliche amministrazioni: con cioè la tipica struttura a due colonne, il logo e qualche immagine, eh, qualche immagine a corredo. Ok? in moltissimi casi questi documenti vengono malamente presentati come scansioni, semplici scansioni del testo per cui delle immagini che rappresentano del testo sono ovviamente del tutto inaccessibili utilizzando però Acrobat è, è abbastanza facile ottenere un risultato che invece sia, sia pienamente accessibile in effetti esistono addirittura delle, delle azioni guidate tra cui rendi accessibile che guidano l'utente anche in esperto nella, in tutte le operazioni necessarie per, per perlomeno avvicinarsi a una piena accessibilità del documento per cui aggiunta la descrizione, le opzioni di apertura è importante che il il documento si apre non col nome del file, ma col vero titolo del documento, cioè il corrispondente del title dei siti web è incluso nella procedura guidata il riconoscimento del testo mediante OCR questo testo riconosciuto con, con l'OCR verrà posto in un layer trasparente sopra l'immagine per cui non disturba comunque la fruizione di quello che era il layout originale rileva i campi in modulo, imposta le proprietà di tabulazione, la lingua eccetera eccetera chi, chi, chi ha provato qualche volta a creare un, un documento accessibile sa già, conosce già a meno dito tutte queste opzioni per cui non, non mi sembra il caso di entrare nel dettaglio perlomeno per questa azione guidata diventa in, invece molto, molto importante il controllo completo di accessibilità perché esegue una verifica di accessibilità secondo i principi delle WCAG 2 e di PDF WA anche qui la procedura è molto semplice, si può decidere di verificare il documento oppure il semplice contenuto della pagina corrente, oppure soltanto i moduli tabelle d'elenchi, oppure se ci si vuole soffermare su testi alternativi e intestazioni quest'altra opzione sono disponibili alcune caselle di controllo per selezionare che cosa andare a verificare con avvia controllo viene creato immediatamente un report questo report è assolutamente ben documentato cosa più importante nel caso di, di problemi io qui ne ho inserito uno volontariamente eh, praticamente manca il testo alternativo del che c'era ma l'ho cancellato perché okay. sennò non c'erano errori per cui comunque all'interno di tutte queste sezioni è possibile c'è cioè soltanto evidenzia facendo un clic sull'elemento appare evidenziato l'elemento che presenta delle problematiche e a questo punto è facilissimo intervenire aggiungere l'eventuale testo alternativo eccetera eccetera come potete notare le verifiche fatte sono molte di tutti i tipi ovviamente alcuni richiedono una verifica manuale, la cosa secondo me intelligente è che questo venga evidenziato in grassetto, è ovvio che eh, come tutti i validatori, anche quello di Acrobat non è in grado di stabilire se l'ordine logico di lettura è corretto oppure se il contrasto colore è adeguato, in questo caso in altri in altri casi compariranno altri messaggi di questo tipo, però vengono effettuati sia controlli di tipo automatico, per esempio i tag sono presenti oppure no, sia viene richiesto l'intervento dell'operatore per un controllo, un controllo immediato e puntuale. Una cosa che capita anche quando c'è il tentativo di rendere il documento accessibile su questo tipo di layout e che le colonne per esempio non vengano riconosciute correttamente e di ottenere una strana lettura in cui viene per esempio letto il primo paragrafo della colonna sinistra poi si passa al paragrafo destra, Insomma, i contenuti vengono, eh, vengono in qualche modo miscelati secondo un criterio che il motore di inferenza ha del software ha stabilito arbitrariamente ovviamente anche quello non è perfetto è però molto semplice da verificare perché fra le varie opzioni è possibile anche visualizzare quello che sarà l'ordine di lettura logico l'ordine di lettura logico sovrappone al, al contenuto della pagina una serie di riquadri in questo caso ma è un'opzione personalizzabile nelle preferenze con dei numeri questi numeri indicano in che sequenza verrà letto il contenuto, per esempio qui troviamo un 1 sul titolo, un 2 su questo piccolo sottotitolo 3 la colonna sonora, eh, sinistra, 4 la colonna destra qualora questi conte contenuti non fossero nell'ordine corretto esiste un pannello per ridefinire la struttura della pagina oppure è possibile selezionare un contenuto e trascinarlo nell'albero per cambiargli l'ordine okay? per esempio adesso ho trascinato il logo IVA a fianco del titolo questa operazione è particolarmente importante soprattutto per chi eh, fruirà del documento con una vista ingrandita in, abbiamo due livelli da, di cui tenere conto un livello è questo dell'ordine di lettura un altro livello è quello invece di tag perché uno screen reader utilizzerà la struttura dei tag per derivare la lettura del documento mentre invece una vista ingrandita eh, verrà guidata da questo, da, da questo ordine di lettura allora, come funziona? Io, per Dimmi. capire: eh, sì, non so se, se funziona, mm, provi a attivare la lettura a voce alta per far sentire come viene sì, letto. Sì, sì. adesso lo vediamo. Ah, ok. Era il prossimo. Ah, scusami. <ride> Prima Ti ho letto nel pensiero. Okay. Prima sì, no, beh, ovviamente. Prima c'era questa cosa dell'ingrandimento che volevo mostrare, cioè una cosa molto poco utilizzata, e che. È anche molti diretti interessati non utilizzano e comunque che diventa importante non solo per l'accessibilità ma anche per, per le diverse modalità di fruizione dei documenti PDF su, su vari tipi di monitor di dimensioni diverse, a risoluzioni diverse diventa importante il poter ridisporre il contenuto, ovvero fare in modo che il contenuto si, si adegui alla finestra del, del reader utilizzato. Scusami, in tema Livio c'è una domanda di Alberto Ardizzone, sì. eh, una constatazione che praticamente secondo lui dice il pdf immagine con l'OCR resta poco accessibile a chi usa sì. gli ingranditori che ottengono immagini sì, sgranate. Sì, sì, è vero. Ok, che però comunque non, non però sostituisce comunque... per nulla un vero sì, un ingranditore vero. chiaramente. Eh, però comunque il concetto è che se lo CR è fatto come si deve, può comunque almeno scrivere, riesce no, a leggere. con l'audio comunque, si Almeno sì. riesce a leggere. Eh, sì, è comunque una toppa, eh. cioè è il certo, meglio certo. che meglio che nulla. Meglio che nulla, sì. Comunque stavamo sì. dicendo per, per la ridisposizione un'opzione poco conosciuta è nel, nel menu zoom, questo ridispone, CTRL 4 CTRL 4 fa quello che si chiama linearizzazione del documento a questo punto sottoponendolo a ingrandimenti il testo si ridispone così come si ridispone se la finestra del lettore viene ridimensionata ok? Questo risponde un po' anche a determinate critiche che viene fatto al formato PDF, ora che è molto di moda l'EPUB, pub per esempio, dove si dice che il PDF nasce soltanto per riprodurre la tipografia, non è vero, cioè se il file è preparato correttamente è fruibile né più né meno come qualsiasi altro tipo di documento elettronico. In effetti per ritornare alla nostra visualizzazione normale è sufficiente riselezionare lo stesso comando e, e disponiamo del documento così come era eh, in origine sempre nel menu visto un altro dicevamo abbiamo due livelli di, di riferimento per quello che riguarda la struttura uno è, è questo che abbiamo visto che riguarda la ridispo, quello che è il reflow del documento leggi invece a voce alta è un comodo eh, lettore di schermo integrato che permette anche in beh questo non so se si sente però no non penso di fatto che no, non credo che venga rinviato comunque con una comunque avviando questa opzione parte una lettura analoga a quella che farebbe uno screen reader molto più di base non dispone ovviamente di tutti sì. i comandi complessi di cui dispone Joves o, o altri tipi di screen reader però è possibile cominciare a farsi un'idea immediata senza uscire dall'ambiente di sviluppo di, di, quello che, di quello che succederà verificando il documento con, con uno screen reader le opzioni di accessibilità di, dei pdf sono enormi cioè, il check controlla anche se, se ovviamente lo desideriamo, la presenza o meno dei sottotitoli negli eventuali filmati integrati, entro nel nei, nei più fini dettagli di quelle che sono le WCAG 2, nel rispetto delle tabelle che abbiamo visto prima. Eh, non è possibile parlare di altri tipi di documenti elettronici anche se mi piacerebbe, per esempio come i pub, un po' perché si basano su degli standard eh, non ancora standard come, come HTML5, un po' per la completa assenza per ora di quello che è uno strumento eh, di validazione, di conseguenza staremo a parlare magari un'ora di semplice codice e mi sembra che abbiamo già annoiato abbastanza con questo hangout. No, diciamo che la cosa più interessante comunque che stiamo vedendo almeno anche con gli sviluppatori di software e tutto è che grazie proprio anche alle WCAD 2 eh, molti produttori di software e tecnologie stanno già di fatto eh, Jeff, si adattandole possono, Si possono avvicinare, sì Di Difatti, infatti, cioè, eh, tipo ad esempio cioè, lo stesso Acrobat è un ottimo esempio di un tool ATAG compliant cioè uno strumento che ti consente comunque di generare un contenuto in questo caso è un, un, un software, perché le ATAG gestiscono sia il software tradizionale, sia il software web-based. Web-based è più orientato sull'ottica WCAG, quindi le interfacce devono essere similari a quanto previsto dalle WCAG 2. In ambito software, come in questo oh. caso, c'è tutta una tematica relativa proprio alle modalità di aiuto e supporto alla correzione degli errori che in questo caso Acrobat e Adobe hanno fatto effettivamente in modo fenomenale. Ma vedevamo anche prima con Livio e con, anche con Oreste eh, lo stesso Hangout. Eh, noi oggi ad esempio stiamo discriminando i sordi con questa <ride> presentazione per l'accessibilità, perché non abbiamo eh, un interprete di lingua dei segni in questo caso, o comunque una sottotitolazione. Hangout ad esempio abbiamo visto eh, consente tramite un'opzione di invitare un esperto di lingua dei segni oppure un, un amico che ha competenze in lingua dei segni, assegnargli il ruolo di interprete di lingua dei segni, in questo modo la, eh, il video sarà sempre presente e sempre attivo all'interno del video poi principale dell'evento e quindi ci sarà un interprete in tempo reale che supporta anche quel tipo di disabilità. Tecnicamente ne parlavamo, è una cosa semplicissima, però effettivamente è un cambio di mentalità. Un po' come la, la sottotitolazione automatizzata fatta al momento in lingua inglese da YouTube. È chiaro che nessuno eh, si prenderà mai la briga di andare a sottotitolare tutti i video di YouTube, che effettivamente sono eh, milioni, anzi miliardi oramai. È chiaro che quindi bisogna trovare delle metodologie, delle tecniche, dei, del, anche degli usili con, tramite software, che aiutino a rendere più accessibile il web. E quindi eh, a questo punto eh, benvengano i produttori di grandi piattaforme che cominciano effettivamente a fornire soluzioni framework che garantiscano agli sviluppatori di studiare tra virgolette un pelino meno e avere comunque de dei tool già predisposti per produrre contro eh, Ma questo può accadere perché esistono degli uno sta esiste uno standard riconosciuto Chiaro. a cui tutti possono riferirsi. Una cosa che mi stavo dimenticando è per esempio questo plugin. Calla, della Callace è un plugin gratuito che converte PDF a HTML adesso provo, provo a farlo eh, ma il risultato è molto interessante adesso provo a farlo su questo codice etico ok credo adesso eh, fermo la condivisione di questo e ritorno Intanto non vedo altre domande, quindi penso che poi, finita sì. questa, possiamo, possiamo concludere. Sì, diciamo che mentre io finisce qualcosa, diciamo, a me veniva in mente sì. di dire che al solito eh, effettivamente è una catena e tutti devono collaborare. Perché diciamo, è esperienza di tutti. Se uno fa un buon documento, Word o Open Office e Usa gli stili, gli editing, eccetera, poi le converti in PDF ha un PDF ragionalmente accessibile, se invece fai titoli paragrafi prendendo un bold 14, Bold 16, ha un documento che non ha nessun Bene. significato. No? E quindi però... diciamo, eh, sono tante cose che si Ma... possono fare. Gli strumenti ci sono, come tu hai fatto vedere benissimo, in, in Acrobat, per esempio, però io vorrei sapere quanta gente che produce documenti poi usa queste cose qui. Quando Ma non è solo quello, scusa, è, è un problema di cultura di eh, difatti, eh, lo stavo dicendo io, se mi, cioè, il concetto qual è, il problema eh, è capitato in amministrazioni pubbliche eh, che arrivano le PEC, le stampano, ci mettono il timbro, le protocollano e le riacquisiscono via scanner. È chiaro che quel documento archiviato non sarà più un documento digitale facilmente riutilizzabile. Quindi il problema effettivamente è far capire che quando si prende un documento testuale e lo si rende, tra virgolette, cartaceo, si perde l'agibilità del documento, ma non solo a scapito della persona con disabilità, ma anche dell'archiviabilità del documento stesso. Perché se noi non archiviamo dati, archiviamo immagini, com'è che facciamo a catalogare le informazioni contenute in questi documenti? Stiamo creando fogli bianchi praticamente. Adesso, adesso, adesso credo sia visibile il risultato del plugin sì. Callas e come vedete è una pagina HTML già strutturata, già, già in ordine, non so perché qua si è bloccato niente si è inchio il povero il, pover, il povero Firefox però è la, le, è la legge di Murphy sì. Sì. il risultato è questo cioè una pagina HTML strutturata in cui vengono rispettati in cui vengono rispettate le regole di marcatura che erano il PDF per cui gli H1 del PDF verranno convertiti in titoli di primo livello ah eccolo qui che è arrivato ma è uno script sì. Questa è la visualizzazione con la struttura dei tag e come notate c'è H2P eccetera eccetera. Sono ovviamente disponibili anche altri tipi di visualizzazione, alto contrasto eccetera eccetera, però in più o meno 4 secondi abbiamo deriv derivato una, una pagina HTML standard da un documento PDF, cosa che poteva sembrare fantascienza fino a non tanto tempo fa. Bene, okay. a questo punto se Oreste non... Hai qualcos'altro da dire Oreste? No, direi che effettivamente ha ragione lì, abbiamo annoiato abbastanza. Diciamo, magari potremmo decidere di darci poi appuntamento per delle cose più specifiche in futuro se la gente non cestina tutto quello che abbiamo detto. No, ma anche no, no, <ride> ma anche, ma anche è... noi sì, sì, ma farne sì, magari un sì. po' sull'accessibilità, però magari anche sì. volendo possiamo sentire sì. anche, anche Michael eventualmente sì. fare qualcosa sulla HTML5, quindi sì. magari fare qualche piccolo hangout così proprio per approfondire le tematiche. Esatto, ah, ecco. capito che a Roberto piace l'hangout se sì, eh, approfitto profitto per dirvi che dovremmo avere verso fine maggio data da definire precisamente anche il luogo forse pisa potrebbe essere anche roma un intervento di bert boss su css 3 quindi lo ospitiamo a Pisa. Al momento è la cosa più probabile. E chi è interessato a HTML5, CSS3, e soprattutto se poi sono sviluppatori che sì. hanno da portare anche le loro esperienze, il Bert sarebbe molto contento di incontrarli. Quindi segnatevi cioè, con la bandierina di, di poter incontrare il Bert. Tra l'altro, chi lo conosce sa che è una persona anche molto simpatica. Sì. e Bene. Io vi ringrazio e alla prossima a questo punto. E grazie a chi ci ha supportato per questa ora e venti. Grazie a tutti e eh, ciao. Ciao. ciao a tutti.